Ciao a tutti, buongiorno a tutti, spero solo che mi vediate e mi sentiate bene perché questa comunque è la prima diretta Facebook e quindi non sono troppo pratico del programma, però riesco a leggere i vostri commenti e quindi magari scrivetemi se, se sentite e se vedete bene ok perfetto grazie mille allora iniziamo questa serie di, di dirette gratuite live Uh, finalmente, dopo un po' di tempo, perché i molti di voi mi hanno chiesto di fare un po' di live no? magari su Facebook, io mi sono sempre rifiutato perché comunque uh, quando non so chi ho dall'altra parte quando non so se la persona a cui sto parlando è interessata o meno uh, ecco come dire, ho difficoltà a mettere tutto nella piazza del mercato no? in qualche modo in questo modo, con il gruppo Facebook comunque chiuso, quindi chi è qui comunque è interessato a certi argomenti, beh, mi sono sentito effettivamente di mettermi in gioco. Uh, sì, mi sembra una cosa più che giusta. Iniziamo quindi il nostro addestramento magico, perché questo è che ha lo scopo di risvegliare o creare, che dir si voglia, il corpo sottile. Prima di tutto eh, facciamo una piccola parte teorica, breve, e poi facciamo una parte pratica. Così funzioneranno queste, queste dirette. Nella parte teorica non possiamo assolutamente fare a meno di parlare delle tre componenti eh, della matrice, dello psicoorganismo che ci compongono noi e tutta la natura che ci circonda. Vengono chiamate, per utilizzare uno dei linguaggi, il corpo, l'anima e lo spirito. Vi faccio vedere subito qualche immagine, eccone una. E andiamo leggermente a vedere almeno di cosa si tratta. Il corpo, ci possiamo arrivare da soli, è la sostanza fisica, la sostanza materiale che quindi, dicevo, è presente in noi e in tutto ciò che ci circonda. Ciò che è manifestato grazie alla concatenazione ar armonica eh, di tutte le forze possibili, qui è solidificato, prende il nome di corpo. Mm? Il nostro corpo fisico, siamo abituati a vederlo come solido, ma non è detto che sia proprio così. Visto e considerato il fatto che eh, siamo composti per più dell'80% di acqua, e questa è una ricerca eh, ormai che tutti conoscono, significa che il nostro corpo è più fluido che solido. Il corpo di una roccia o di un metallo sarebbe certamente più solido del nostro. Quindi non pensiate di essere così solidi come... Mh, la vostra mente può farvi immaginare, no? Bene, ma qual è il discorso magico, no? Per cui poi arriva il concetto di libertà. Il discorso è questo, che mentre più o meno tutti abbiamo un corpo, pochissimi hanno l'anima e ancora meno hanno lo spirito. Poiché la sostanza corporea, fisica, l'abbiamo vista. Dopodiché c'è la sostanza animica. La sostanza animica è la parte magnetica dell'universo è la parte grazie al cui viene a forma di pioggia la condensazione fisica. Quindi tutto ha anche una parte magnetica, non soltanto la calamita, così come non soltanto il nostro pianeta. Anche eh, la nostra forma fisica ha una componente magnetica. Questa è quella che nella tradizione nostra si chiama sostanza animica. Attenzione, non anima, ma sostanza animica. Uh, in aggiunta di ciò, naturalmente, tutto ha una sostanza elettrica, una controparte, che fa da matrimonio con quella magnetica fino a condensarsi qua. La sostanza elettrica di tutto è naturalmente presente nel nostro corpo umano, e anche nella natura che ti circonda, questa viene chiamata sostanza spirituale, attenzione non ho parlato di spirito. Bene, quindi mentre la, la fisica delle sostanze viene chiamata è presente ovunque poiché grazie alla concatenazione di tali sostanze è possibile l'esistenza altrimenti non c'è vita. Se non c'è l'equilibrio tra la sostanza elettrica e la sostanza magnetica condensati in modo preciso sulla sostanza fisica manifestata, qui non ci sarebbe vita. Infatti tantissime cose non hanno vita qui, nel nostro piano uh, materiale. Vi faccio un esempio, se voi pensate a qualcosa, tipo a un tulipano, ecco che non vi appare il tulipano qua davanti perché non ha passato tutti gli step della manifestazione e non è arrivato più qui si è fermato ad esempio al piano elettrico al piano del pensiero eh, anche, e quindi anche al alla sostanza spirituale immaginando un tulipano voi create sostanza spirituale allora, tornando a noi mentre, dicevo, più o meno tutti hanno un corpo perché avere un corpo significa anche Uh, ci è stato donato per natura il corpo, no? ma significa anche essere coscienti del corpo perché è il viaggio della coscienza nonostante quindi possiamo essere più o meno coscienti del corpo fisico non è detto, anzi accade di raro che uno sia cosciente del corpo sottile magnetico trasferire la coscienza lì è quell'obiettivo che io mi propongo durante queste dieci dirette e solo questo si chiama creare l'anima perché adesso eh, un po' tutti siete nella situazione che certamente avete sostanza animica altrimenti non sareste vivi ma non avete anima perché tale sostanza non è coagulata non è condensata, non avete un corpo nella sostanza animica. Mettere corpo lì significa creare l'anima, con cui naturalmente si può avere percezioni, si può avere esperienze tali e quali reali quanto queste, anzi devo dire più reali di queste perché sono molto più intense, e anche una vastissima gamma. Considerate che la realtà materiale potrebbe essere un piccolo uh, granello mentre tutto l'oceano è la sostanza animica e tutti i piani, l'esistenza e i mondi sottili. Non stiamo a parlare della sostanza spirituale, anche se avete già capito che il discorso è medesimo, cioè portare la coscienza attraverso il trampolino di lancio dell'anima là, nella sostanza elettrica che quindi cambia completamente di densità e composizione, significa creare lo spirito. Tornando a noi, guardate queste immagini che vi ho messo, sì sono riuscito anche a mettere le immagini, e non chiedetemi come che non lo so, <ride> e vedete il cerchio interno che è come in basso e così in alto, il cerchio esterno, il quadrato naturalmente rappresenta il corpo fisico, quindi la solidità e iniziano con il quadrato, le punte, ma, e quindi è messo prima il quadrato e poi il triangolo. È il viaggio di cui vi ho appena parlato. Questa immagine è famosissima nel mondo alchemico e nel mondo dei magi. Vi voglio, vi voglio far vedere altre, altre immagini, ad esempio, che so, questa qua, dell'Atalanta Fusions. Eccola qua, spero che la vediate tutti. Cosa sta facendo questo uomo? Cosa sta facendo? Non sta forse creando il corpo, l'anima e lo spirito? ma ci sono tantissimi esempi nella tradizione di questo viaggio di cui in, in cinque minuti vi ho parlato perché a me piace essere molto pratico nelle cose e non uh, assolutamente uh, troppo teorico ecco mi piace parlare con il linguaggio che poi si capisce perché altrimenti leggetevi tutti i libri che volete questo è un altro esempio non è forse lo stesso lo stesso viaggio il triangolo è un simbolo di portale e abbiamo detto simboleggia l'anima eh, creata, condensata. E avete visto un, un piccolo dettaglio in più nell'immagine di prima, che è questa, che il triangolo è addirittura isoscele, cioè è un po' più verso l'alto. Questa è soltanto una rappresentazione del fatto che l'anima si tende verso eh, l'alto riesce a, ad attraversare la composizione magnetica fino a, a raffinarsi nella composizione elettrica che è completamente differente e quindi ascende verso l'alto è un po' il significato questo anche se non è così metaforico come possiate pensare eh? perché veramente si va verso l'alto um, l'ultima immagine guardiamo se me la carica è questa che abbiamo visto, sono anche i compimenti dell'opera naturalmente, ma riuscite sinceramente a vedere dopo, dopo queste poche parole che abbiamo detto tutto il mistero del viaggio di libertà, dello psicoorganismo, della coscienza che deve sganciarsi dalla pietra su cui è incatenata. Voi non avete altre esperienze? se non quelle fisiche materiali e questo è l'unica cosa che io chiamo prigione dell'uomo. non è una prigione ideale, non è una prigione filosofica è una prigione percettiva qua vedete anche il sole giallo ma anche il sole nero perché le vie sono differenti e non si va tutti nello stesso modo verso la libertà bene, non voglio annoiarvi oltre spero che abbiate un po' capito dove andiamo a parare no? cosa andiamo a fare uh, è un lavoro molto concreto molto pratico e vi chiederei di, di, di iniziare insieme a me questa parte più pratica diciamo così ah, a proposito, il simbolo questo qua potete disegnarvelo da soli e disegnandolo inizierete a conoscerne i suoi segreti, i suoi misteri, la sua conoscenza disegnatelo, non adesso, eh, quando, quando avete un po' di tempo vedete le proporzioni, quando l'avete fatto fissatelo, ascoltatelo così si iniziano a conoscere i simboli Non esiste qualcuno che viene e vi dice tutta la lista eh, di tutti i significati, questo significa questo, questo, quest'altro, questo, questo, e voi magari come dei pappagallini scrivete tutto. La conoscenza magica è esperienza. Prendete questo simbolo, entrateci dentro e fatevi dire da lui tutto ciò che può trasmettervi. Il primo vero passo per risvegliare i corpi sottili, perché poi scoprirete andando avanti che non è sempre uguale il corpo sottile, tuttavia dovete assolutamente eh, come operazione preliminare eh, ampliare un pochettino la vostra coscienza non potete rimanere lì e pensare di eh, uscirne o ne uscite o rimanete lì no? è un po' come il gioco de degli specchi ma dovete assolutamente sviluppare una, una coscienza che si chiama la, la, la percezione totale e completa del corpo cioè voi dovete arrivare con, questa prima, uh, con questo primo insegnamento a percepire il vostro corpo in un colpo solo magari vi esercitate un po', è un addestramento ma dovete riuscire a percepire il vostro corpo come un'unica unità, in un colpo solo uno, completo e totale per fare questo vi, vi dico due tecniche che andiamo a fare la prima è semplicemente un riempirti di energia perché siccome si sa per certe cose serve energia allora non andiamo a cercare chissà come farò, chissà cosa dovrò fare come la trovo l'energia applichiamo quel che abbiamo intorno e la accumuliamo si accumula con il respiro, è la cosa più semplice no? dovete conoscere che nell'aria non c'è soltanto aria, ma c'è anche energia, forza vitale. Per conoscerlo, fate insieme a me questa pratica adesso. Inspirate sentendo anche energia che entra dentro di voi. Espirando però, sentite che solo aria esce da voi, ma l'energia rimane dentro. Facciamo insieme per tre volte questa cosa. inizierete fin da subito a sentire l'energia perché è una cosa che c'è nell'aria ma sentirete anche il vostro corpo che si vorrebbe un po' micro muovere, no? non è che sta fermo così e fa l'esercizio si vorrebbe un attimo, uh, dico sciogliere, no? lo sentite? Il, la risposta del corpo? No, non è che si, si scioglie però comunque um, vorrebbe leggermente proprio, no? non è che si mette a fare la break dance ma leggermente vorrebbe eh, fluire fatelo e lasciatelo fluire assolutamente questa è la prima tecnica che dovete padroneggiare dovete arrivare a conoscere e a immagazzinare eh, la forza vitale il soffio vitale la seconda cosa, sempre per questo scopo che vi ho detto è sempre con il respiro ed è un respiro dei quattro fuochi Parleremo dei quattro fuochi alchemici in un'altra diretta, ma la tecnica, ve la dico subito, e si fa così. Prendete le vostre mani, tutte e due, e ve le mettete eh, qui, sulla testa, no? sulla fronte, e fate una, una grande respirazione, eh, concentrandovi soltanto sulla testa, solo sulla testa, un grande respiro. questo è il primo fuoco, il secondo fuoco si trova nel cuore, stessa cosa, fate un grande respiro concentrandovi, cioè entrando soltanto nel cuore. Il terzo fuoco si trova nella, è il fuoco digestivo, quindi si trova nella, nella pancia, mh? quindi mettetevi le mani sulla pancia e fate la stessa cosa, concentratevi soltanto sulla pancia. Il quarto fuoco si trova nella zona sessuale, appoggiate le vostre mani e fate la stessa cosa. Allora, aspetta, mi sposto un attimo. Se riusciamo, speriamo. Sì, forse sì. Ecco qua. Ok, ci riusciamo. Riproviamo insieme la stessa cosa. Lo rifacciamo una volta. Se volete, potete anche sentire il fuoco dell'intelletto, il fuoco dell'amore, dell'amore e del cuore. Il fuoco della digestione, e di tutta la cosa nella vostra vita, no? E il fuoco sessuale. Lasciate che il corpo fluisca leggermente seguendo la bioenergia che avete. Attraverso questa pratica andrete anche a conoscervi e a conoscere molte cose riguardo a questi quattro cuochi. Non ce n'è bisogno che ve ne parli io. Se voi fate questa pratica come si deve, li andate a conoscere. Le vostre mani sono il vostro uh, toccare le cose, sono il vostro insegnamento. Quando voi, i bambini piccoli, toccano tutto... E, e, e toccando tu acquisisci la conoscenza eh, solida materiale delle cose se voi mettete le mani qua davanti la posizione che vi viene spontanea sarà questa no? giusto? da qui voi mettete così quando andate nel cuore le mani più o meno no? si, si saranno eh, così quando andate nel, nella zona di, di, di qua no? De, dello stomaco vedete che quasi i, i pollici si toccano perché non vi verrebbe mai da mettere le mani così le metterete sempre più o meno così però qua sono così qua sono così quindi è un, ma in basso provate a mettere le mani in basso e saranno così che è completamente diverso dalla prima posizione ma vedete che non sono io che vi insegno le posizioni è il vostro corpo che vi dà l'insegnamento. Questa qua è la preparazione. Sono due tecniche, dovete impararle e padroneggiarle per, eh, per, per tutta la settimana, no? Per il prossimo live, perché non so tra l'altro quando lo farò. Ma questo, signori, è la via, il modo per arrivare a ciò che vi ho detto, la percezione unica, completa, totale del vostro corpo, non quindi come eh, un insieme di parti, ma voi dovete arrivare a, ad essere boom, eccomi, ci sono tutto e andate avanti, fate un passo eccetera, facendo queste tecniche ovviamente svegliate tutto il corpo e quindi lo sentite tutto, percezione totale e unica del vostro corpo. Ora facciamo l ultima, l ultima, la, la seconda parte, mh? che è l'inizio, l'avviamento anche a alcune percezioni sottili. Uh, però ricordatevi questa prima parte. Ripeto, sono due parti. La prima è la percezione unica e totale, boom, completa del vostro corpo. Voi siete un'unica cosa, non tante parti. Mh? La seconda è... Un inizio e lo, lo proseguiremo del risveglio del corpo sottile, perché questo noi andiamo a fare, non è che andiamo a fare tante storie, no? Questo è l'obiettivo e questo andremo a fare. Allora, come mi sono messo così perché dobbiamo oscillare, mm? eh, semplicemente dovete oscillare da destra a sinistra, no? è un movimento anche abbastanza rilassante. Allora, mi avvicino perché non so se poi si sente bene il microfono. Dovete oscillare da destra a sinistra, sinistra a destra, vi rilassate un pochettino e eh, dopodiché piano piano, ora lo facciamo insieme, diminuite l'oscillazione fisica, ma con il vostro corpo sottile continuate, quasi proprio esagerandola, a oscillare. Mm? Quindi all'inizio oscilliamo col corpo sottile insieme al corpo fisico, li sentiamo insieme, dopodiché il corpo fisico piano piano si ferma, rallenta piano piano e il corpo sottile non rallenta, quello continua a fare complete oscillazioni. Proviamo insieme. Giratevi minimamente da una parte e col corpo sottile arrivate fino in fondo. Giratevi minimamente dall'altra ma col corpo sottile arrivate fino in fondo. Fermatevi e fate tutto con il corpo sottile. Adesso vi abbassate con la mano così giù, semplicemente, ma con il corpo sottile fate il movimento opposto. Quindi con il corpo fisico vi abbassate giù e con il corpo sottile fate... vi alzate su con la, con la, con la, con la, mano, con la mano su, va bene? Proviamo? Ok. E alzate la mano su, su, su, su. Andate a prendere qualcosa. Su... Ritornate giù e ricordate così. La cosa di là? Tirate la mano su, il braccio su, su, su, stiratevi un attimo, grattate un pochino il soffitto. ritornate giù e ritornate qua mm. volevo essere il più veloce possibile perché poi naturalmente eh, vi potete esercitare eh, da soli, anzi vi dovete esercitare da soli Ma vi chiederei, se qualcuno ha voglia di scrivere, eh, se ci siete riusciti, almeno in qualche modo Oppure se avete trovato delle difficoltà, quali avete trovato? Eh, non c'è occasione migliore che scrivere adesso in modo che vi posso rispondere. Ah ok, sto leggendo Perfetto Sì sì Sabrina perché la seconda parte era un po' più difficile ma non vi preoccupate eh? rifacciamo tutto anche le prossime volte lo faremo così tante volte che il vostro corpo sottile che non è stato mai eh, svegliato no? eccetera, diventa eh, elastico diventa, poi lo potenzieremo perché eh, una cosa vi dico una cosa curiosa no: quando uno veramente bomba si risveglia nel corpo sottile, perché quello che vi ho detto, su perché vi ho parlato uh, dell'unità del corpo, no? di sentirvi uno, boom, sono totale, sono uno, bene, cominciamo, è importantissimo perché questa stessa cosa noi lo andiamo a portare nel corpo sottile, questo viene, veniva chiamato il cuore dell'anima, È uno stato della coscienza. Eh, comunque, eh, come, ti, come vi posso dire? Portando questa cosa qua, poi vi svegliate nel corpo sottile, e questo io vi ci voglio portare. Ma eh, la cosa un po' spiacevole che troverete è che il corpo sottile eh, è molto deboluccio, <ride> è, è debolissimo, è affamato, è a volte ferito un po' strappato, un po' lacerato. Eh, questa è una realizzazione che mi auguro veramente che, che, vi, che vi arriverà e che avrete. E poi da lì dobbiamo potenziarlo, dobbiamo guarirlo, dobbiamo curarlo, eccetera, eccetera, dobbiamo ricomporlo. Non è, non è tanto difficile, capite? Quando voi avete, avete accesso al cuore dell'anima, siete lì, non, non avete più... Eh, difficoltà ad essere lì ma no, non andiamo troppo veloci eh, vi dico solo di eh, la mano giù sì, non vi preoccupate allora questo mio eh, questa mia diretta vi serve a voi come istruzione chiaro, avete provato insieme a me abbiamo provato a farlo ma adesso tutti i giorni voi dovete eh, un attimo occupare 10 minuti, non di più, su questo addestramento. È una storia d'amore tra voi e il vostro corpo sottile. Non è, io non c'entro nulla, capite? Tutto dipende da, da voi, capite? Quindi, eh, io vi, vi, vi ho trasmesso ben quattro tecniche praticamente: no? eh, l'energia dell'aria che entra, e rimane dentro e buttate solo aria fuori poi abbiamo fatto eh, la, la respirazione attivando i quattro fuochi e in questo modo avete accesso alla percezione unica del corpo invece per dinamizzare il corpo sottile un inizio perché lo faremo in tantissimi altri modi è proprio questo, oscillare, questo è il più importante di tutti veramente, voi oscillate, poi piano piano rallentate col fisico e aumentate col sottile non vi mettete a fare giri completi per favore, perché quella è un'altra cosa e può avere dei pericoli in qualche modo, non vi mettete a fare dei giri completi, non ce n'è bisogno girate così a destra e a sinistra anche col corpo sottile mentre il fisico rallenta quando perdete un po' il contatto e eh, aumentate un po' il fisico per riprendere il, la, la forza cinetica perché la forza cinetica mossa col fisico vi aiuterà, fermando il fisico a, la stessa forza cinetica a muovere il sottile sì, è, è molto semplice, guardate no? mm, avete capito, credo, no? Ehm... In pratica è estendibile, la tira e molla. È proprio quello che dobbiamo fare per, per riuscire a svegliarla. Un tira e molla. Sì, mi sembra un ottimo riassunto. Ma poi ho aggiunto una cosetta alla fine, però non vi preoccupate, quella è un po' più difficile. L'opposizione, cioè con una parte, il, col fisico andate giù, ma col corpo sottile andate su. Come fate stretching col corpo fisico giù, fate stretching col corpo sottile su. Immaginate, immaginate, immaginate, non vi vergognate ad immaginare perché ci hanno tolto con l'educazione sociale il potere dell'immaginazione facendoci credere che è fantasia. Immaginate, immaginare vuol dire osare dopo pochissimo tempo perché queste tecniche già dopo tre giorni voi avete dei risultati che apprezzate e mi scriverete sicuramente i vostri risultati. Ma se non vi riesce qualcosa, immaginate, osate, non vi preoccupate. La realtà pioverà come, come la pioggia, no? Prima di arrivare la pioggia sulle nuvole, ci serve tanto vapore che, che evapora, no? E poi serve il freddo che le condensa, no? Cioè non c'è pioggia se no. Quando sono condensate veramente, al momento giusto, condensa, condensa, condensa. Voi pensate che im immaginando non condensiate qualcosa? Condensa, condensa, e poi dalle nuvole piove da sé. Non c'è qualcuno che deve dire, via, su, adesso piove. no. È come no, anche un palloncino, un palloncino, quando lo gonfiate, gonfiate, gonfiate, gonfiate, gonfiate, a un certo punto scoppia. Non è che voi dite, bene, adesso decido che tu scoppi, voi continuate solo a gonfiare. Ok, per oggi abbiamo finito, sicuramente mi sarò dilungato più di quanto avevo previsto, però spero veramente che, che sia iniziato qualcosa in voi. Coltivatelo come se fosse un piccolo seme, dategli dell'acqua e vedrete che germoglierà molto presto. Un saluto e benedizione a tutti voi.